Ciao, spero stiate tutti bene. Eh, intanto l'appuntamento, volevo rinnovarvi l'appuntamento per eh, domani mattina, come sempre, con la musica e eh, in qualche modo anche i vinili. Domani, domani, beh, domani parleremo di arte, ma lo, eh, parleremo di arte insieme anche a quelle che sono le copertine dei vinili. Sì, perché fino agli anni 50... Dovete sapere che effettivamente i vinili non avevano una copertina molto interessante. Poi eh, fu proprio questa copertina, quella del dei Beatles, eh, Lovely Hearts Sgt. Peppers, a dare la svolta a quelle che sarebbero poi diventate le collaborazioni anche nel mondo artistico. Siamo nel 1967 e eh, proprio appunto una, sotto un'idea di Paul McCartney venne realizzata questa in, uh, copertina che era anche di quelle che si aprivano molto molto particolare e pensate che l'anno successivo, ebbene sì, questa copertina vinse pure il Grammy come eh, miglior copertina per l'album. Eh, Questo è solo uno dei tanti esempi che possiamo fare a livello di eh, diciamo così di musica e di arte. Ne vorrei parlare domani con voi, come sempre, alle 9, a partire dalle ore alle 9, insieme a me nel mio spazio. Quindi vi aspetto. Mi raccomando, puntuali e spero siate, siete in, siate in tanti come eh, tutti. Tutti i martedì passati, per poter chiacchierare sicuramente con voi e raccontarci un po' di musica e un po' di arte. Vi aspetto domani alle 9 puntuali. Ciao, parleremo anche di loro. Eh sì, ciao.